Thank <laughs> you. Bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Questa domenica incontriamo un testo meraviglioso Due miracoli di Gesù La risurrezione della figlia di Gairo e la guarigione dell'emorroissa Si tratta di due miracoli che ci aiutano a riscoprire un punto fondamentale Chi salva la nostra vita? Come far nostra la salvezza di Dio? Per mezzo della fede in Gesù Andiamo al testo Abbiamo Gesù che dopo essere sceso dalla barca viene attorniato da tanta gente e ad un certo punto arriva Gairo uno dei capi della sinagoga, che si getta ai suoi piedi e lo pregava con insistenza, dicendogli «la mia figlioletta è agli estremi, vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Gairo è un padre che si rende conto che può dar tutto alla figlia, tranne una cosa, salvarla dalla morte. Gairo, inoltre, in quanto capo della sinagoga, rappresenta il popolo di Israele, ha una figlia che muore a 12 anni. 12 anni un giorno segnava l'ingresso nell'età adulta per le ragazze, nella fase sponsale della vita. Questa ragazza muore senza giungere a pienezza, senza aver incontrato lo sposo. Come a dire che il culto e la legge mosaica non possono salvare e dare la vita. Solo Gesù, Dio tra noi, può farlo. Gesù acconsente alla richiesta del padre e si mette in cammino con lui. Ad un certo punto, mentre la folla lo schiacciava a destra e a sinistra, ecco una donna, una donna tra le tante, che, nascosta, cerca Gesù. Questa donna, da 12 anni, era affetta da emorragia. Non è a caso... Che ricorre nuovamente il numero 12. Questa donna, facente parte del popolo di Israele, era esclusa dal culto dal rapporto con Dio perché era considerata impura, aveva perdite di sangue, e quindi, secondo la legge, non poteva accedere al contatto con Dio e non poteva aver contatto con nessuno, se no l'avrebbe reso impuro. È una donna che perde sangue, dunque che perde vita ed è una donna incurabile che ha speso tutto senza averne beneficio anzi peggiorando sempre questa donna in fondo rappresenta tutti tutti noi per la nostra condizione nativa siamo in cammino verso la morte la vita scorre inesorabile allo scorrere della vita, alla morte che avanza, aggiungiamo la nostra ferita del peccato originale che ci inclina al male e, in fondo, ognuno aggiunga le sue ferite interiori. Non pensiamo soltanto alle ferite gravissime di maltrattamenti o abusi, ma a mancanze d'amore, incomprensioni. Quante persone ferite, ad esempio, non si sentono mai accettate, messe da parte, hanno problemi con l'autostima o problemi nel gestire la propria affettività, nell'accettazione di sé del proprio corpo... Quanti sono segnati da ferite profonde e uno per quanto cerchi di risolverle con i mezzi umani, anche importanti, anche scientifici, ci si rende conto che non bastano a salvare la propria vita. Solo l'amore di Dio in noi salva, solo l'amore crea. Questa donna aveva sentito parlare di Gesù. Ecco dove inizia e può partire la guarigione per tanti. Aver qualcuno che gli parli di Gesù. Qualcuno che testimoni ciò che il Signore ha fatto nella storia e nella propria vita. Quanto è importante la testimonianza dei cristiani. Quanto è importante il nostro annuncio. Quanto è importante che la nostra esperienza di guarigione, di salvezza, di sentirci amati sia trasmessa agli altri. San Paolo dice la fede dipende dalla predicazione. Come potranno conoscere Gesù se nessuno ne parla? Ci fu un ragazzo che morì giovane, lasciò una lettera ai genitori. In questa lettera più o meno scrisse loro, voi mi avete dato tutto, cultura, insegnamento, vi siete presi cura di me in ogni mio bisogno, ma perché non mi avete mai di Dio. Io muoio senza sapere a chi sto andando incontro, senza sapere chi incontrerò dall'altra parte perché mi avete privato del tesoro più prezioso. Ricordiamolo bene: come potranno conoscere Gesù se nessuno ne parla e lo testimonia? Questa donna va alle spalle di Gesù e nel nascondimento gli tocca il mantello, pensando: se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata. E subito, non appena lo toccò, le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. Niente di magico, miei cari, come a dirci se entri in contatto con il fuoco, ti bruci, se entri in contatto con l'acqua, ti bagni, se entri in contatto con Dio per mezzo della fede, sei salvato. Vedete, questa donna tocca Cristo con fede. Lo tocca e si ferma la perdita di sangue, cioè smette di perdere vita. La vita non scorre più verso la morte. Uno potrebbe dire, beata lei, ha toccato il mantello di Gesù, potessi farlo anch'io, ma noi siamo più fortunati di lei. Noi non solo possiamo toccare il mantello di Cristo, ma possiamo toccare Lui, anzi, per mezzo del battesimo siamo immersi in Lui, per mezzo dell'Eucaristia tocchiamo Lui, ci nutriamo di Lui. Il punto è, con quanta fede lo tocchiamo? Sant'Agostino diceva: Tocca Cristo chi crede in lui. Noi abbiamo un tesoro prezioso, il Signore è risorto in mezzo a noi, ma il punto è con quanta fede lo tocco. Gesù avvertì la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla e disse: Chi ha toccato il mantello? E i discepoli lo deridevano, ma come? Tutti si accalcano attorno a te, chi ti tocca a destra e a sinistra, e vai chiedendo chi ha toccato il mantello. Ma Gesù sa che qualcuno lo ha davvero toccato, come a dire, vedete, che c'è modo e modo di entrare in contatto con Cristo. Io posso essere folla, che c'è tanto per, o come questa donna, toccarlo con fede, cercarlo con tutto il cuore. Gesù continua a cercare chi lo abbia toccato e quasi costringe la donna al venire alla luce. A Gesù non basta che questa donna lo abbia toccato furtivamente, vuole stare faccia a faccia con lei, cioè vuole entrare in relazione con lei e stare in relazione con lei. A Gesù non basta che questa donna sia guarita, vuole che sia salvata. Qui c'è un punto importante, perché davvero la nostra vita sia salvata, perché possiamo entrare in una vita nuova e crescere in una vita nuova. Non basta toccare sporadicamente Cristo, la cosa più bella è entrare in relazione con Lui. Il punto non è solo guarire o risolvere un problema, il punto è entrare in comunione con colui che è la fonte della salvezza, che è la fonte della vita. A che mi servirebbe guarire da una malattia? Punto! La morte la incontrerò di nuovo. A che mi serve aver superato solo un problema o una tentazione? Ne arriveranno altre. Ciò che conta è essere in relazione con la fonte della vita. Non fermarci ai doni ma risalire al donatore. La donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Perché era impaurita e tremante? Perché aveva trasgredito la legge del suo tempo, si aspettava un sonoro rimprovero. Non è così. Dio è buono, Dio è generoso, il Signore ci ama profondamente. Non importa che chi lo cerca magari sia lontano da Lui, non abbia frequentato, praticato. A volte le persone dicono «Ma io lo cerco solo nel momento del bisogno!» E Dio è felice che almeno lì lo si cerchi e Lui è generoso. La cosa però più bella è vivere in relazione e in comunione con Lui perché la vita sia davvero salvata. Se nel bisogno lo cerchi è perché sai che solo Dio ti può salvare, dunque non ti staccare più, continua a camminare con Lui perché la tua vita possa essere rinnovata. E la donna venne davanti a Gesù e gli disse tutta la verità. Quello che fino a ieri erano le sue ferite, che pensava la tenessero lontana da Dio, scopre che proprio quelli sono i luoghi della sua misericordia, e della sua cura. Ciò che prima era la sua vergogna diventa oggetto della sua testimonianza. E Gesù le risponde, figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male questa donna pensava di essere strane a Dio, si sente chiamare figlia e si sente addirittura dire È grazie a te che la salvezza è potuta entrare in te, perché? Perché hai avuto fede in me, la tua fede ti ha salvata». Sant'Agostino diceva, colui che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te. C'è una parte che spetta a noi nel rapporto con Dio ed è la fede in Lui. Il Signore è la salvezza, è fonte di ogni grazia, ma questa salvezza passa e opera per mezzo della nostra fede. Ora, già Ero era lì presente e questo episodio sicuramente lo avrà aiutato nella fede in Gesù. Ma mentre Gesù parlava, arrivano a dirgli «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ormai non c'è più nulla da fare, la morte è arrivata». Gesù, udito questo, disse al capo della sinagoga «Non temere, continua solo ad avere fede». Quando si affronta la morte, il lutto, cosa conta? continuare a restare aggrappati al Signore e lui è il Signore della vita. Gairo continua a credere, continua a restare in contatto con Gesù, continua a camminare con lui. E cosa succede? Giunsero a casa del capo della sinagoga e vide trambusto, gente che piangeva e urlava. Gesù entrato disse loro, perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Ecco il volto della morte che il Signore svela. Non è la fine di tutto, ma un addormentarsi a questa vita e un risvegliarsi in Lui. Il Signore viene a liberarci dalla paura della morte, perché nella fede in Lui possiamo viverla per ciò che è, il pieno e definitivo incontro con l'amore, con colui che ci attende, e Lui viene a svegliarci. Allora la gente lo derideva. Gesù caccia fuori tutti, prese con sé il padre e la madre, i suoi discepoli e dentro dov'era la bambina. Prese la mano della bambina, un gesto affettuoso e quasi sponsale, e le disse talità cum, fanciulla, io ti dico alzati. È il verbo della risurrezione. Gesù risuscita questa bambina e la affidò ai suoi genitori e Marco specifica aveva 12 anni. Questa bambina... In Cristo incontra lo sposo tanto atteso dal popolo di Israele. Dio venuto in mezzo a noi a salvarci dal male, dalla morte e a darci vita, vita eterna, vita nuova. Chiediamo dunque al Signore che questo brano meraviglioso possa ravvivare la nostra fede in Lui e fare esperienza della Sua potenza in noi, capace di salvare e sanare profondamente la nostra vita. Che il Buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.